Sono qua con mio padre, questa una persona genuina, mazzo di carte, sapete, io uso carte regolarissime, ok, mazzo regolarissime, tu stesso le vedi in maniera sistematica, tutte carte regolari, io non tocco più le carte, mescolo le carte, proviamo a vedere se esiste un effetto che non è mai stato sfigato e non è mai stato fatto vedere in webcam o in camera che sia. Ok, mescolo le carte, sto mescolando. Quanto vuoi tu? Sì, sì, tranquillo. Mi scuso, mi scuso, Ok? Sì. Mi scuso, mi scuso, ancora, mi scuso ancora. Ancora. Mi scuso, mi Ok? posto, metti giù? Ecco Ragazzi qua. non posso mai sapere niente di questo mazzo, e neanche certo. tu, giusto? Certo. Nominami una carta da gioco, pensala, pensala e nominala. Vai. 7 di P. 7 di P, che ora mi serve un numero tra 1 e 52 che tu avrai solo nella mente, e non ti voglio influenzare niente, Va ok? Bene quello che vuoi tu vai 8 Otto, 8 Otto, come mai 8 c'è un motivo particolare no ovviamente. se l'ottava carta fosse il 7 di picche sarebbe un miracolo tu stesso tu stesso una alla volta lentamente 1 1 2 3 4 5 6 7 questa è l'ottava carta sette di picche no Posso Cina, sette di picche. Signori, è Impossibile. sette di picche. È impossibile, tutto regolare. Pazzesco. Signori e signori, pazzesco. Meggi poi vi ha prestato il santo gra. Iscrivetevi e commentate, ragazzi. Pazzesco, Da rimanere allibiti proprio. È una cosa incredibile. Allibiti.